Video, oggi siamo qua per fare un altro video a tema anti haul. Eh, oddio, che bello! Come sapete, se mi seguite comunque da un bel po', gli anti-call ho iniziati l'estate scorsa, se non mi sbaglio, non è una mia idea originale, assolutamente no, gli anti haul sono iniziati tanto, tanto tempo fa su YouTube, gli anti haul sono fatti principalmente per um, aiutare, è un tipo un, dei video contro il consumismo, ecco, quindi parliamo di cose di cui non abbiamo bisogno nella nostra vita o sono di cose che sono consumistiche? E che non ce ne accorgiamo, ecco, um, ovviamente io lo faccio a livello zero waste, quindi uh, i miei anti-haul sono principalmente non avete bisogno di niente. <ride> però non prendeteli con, con, con questa filosofia, nel senso che questi sono semplici consigli, sono eh, semplici accorgimenti che io eh, voglio farvi capire su alcune cose che magari non, non sembrano un grande spreco, però effettivamente lo sono a lungo andare, non so se mi spiego. Quindi giustamente se eh, non siete d'accordo con ciò che dico, assolutamente avete diritto alla vostra opinione, <coughs> E ciò che dico nei video non significa che lo dovete prendere come un'imposizione. Questi sono solo consigli, sono solo video per divertirci un attimo a sparare a zero su certe cose. <ride> e basta, quindi per favore non offendetemi, perché questi sono solo video appunto che riguardano la. il, il, il zero waste, che riguarda anche un po' il minimalismo se vogliamo dirla così e niente iniziamo allora oggi faremo scusate mi tengo di nuovo il telefono eh, e inizieremo con questo anti cool -who, anti cool si sì, buongiorno questo anti haul che riguarda il mondo del make up eh, allora iniziamo con le cose del tipo brand che testano sugli animali che sono già in anti haul da tantissimo tantissimo tempo però, questo è un altro genere di, di, di, di brand, brand che testano sugli animali ma poi fanno collezioni vegan. Essi, eh sì, esattamente, cioè la cosa ironica qua. Non vi dico quante volte nell'ultimo mese ho trovato su YouTube le pubblicità di Essi, eh, che è un brand di eh, smalti, che non è assolutamente cruelty free, non è assolutamente vegan, che però è venuto fuori con una linea vegan. Io sono tipo smettete di, di testare sugli animali e basta, è fine, Siamo già a un punto se, se la smettete di testare sugli animali. Quindi eh, questi, questi brand che fanno queste collezioni mi fanno veramente urtare le palle, ok? Perché eh, continuano a testare sugli animali, quindi magari eh, sì appunto, e poi fanno collezioni vegan, che comunque sono testate sugli animali, quindi non c'è niente di vegan là, mi dispiace dirlo, non c'è niente di vegan, solo perché non hai usato prodotti animali, ma poi le testi sugli animali lo stesso, no, non me la chiami vegan uh, e ci sono molti altri brand, tipo anche Gaudalie, lo fa Caudalie o Gaudalie come si chiama, Gaudalie, anche loro sono venuti fuori con una collezione vegan di maschere e tu sei tipo madonna santa, e niente quindi state attenti, state attenti a queste cose, anche Fructis mi sa che era venuto fuori con il shampoo vegan bio, eccetera, eccetera per favore, state attenti, se siete free quindi se non comprate cose testate sugli animali fate molta attenzione a queste cose perché questi sono un puro puro greenwashing. Un'altra cosa sono i limited edition. Allora i limited edition eh, sono un grosso problema soprattutto quando il brand ti dice che una cosa è limited edition ma poi la lasciano sul mercato e dicono ah oh, finalmente questo prodotto ha avuto così tanto successo così tanto tanto tanto che abbiamo deciso di lasciarlo come prodotto eh, che trovi sempre in negozio. Cosa c'è di male in questa cosa? Le limited edition ehm, creano tanto hype, quindi creano un sacco di, uh -oh, voglio questa cosa perché è limitata, edizione limitata, quindi se non la prendo adesso non la prenderò mai più. Quindi alle volte eh, le persone si ritrovano a comprare dei prodotti di cui non hanno assolutamente bisogno, ma assolutamente bisogno, solo perché sono limited edition e hanno paura che quella cosa sparisca. Volete saperlo? Anch'io sono un clown del genere che c'è cascata una volta. Tre anni fa, mi sa, tre anni fa, Anastasia Beverly Hills ha fatto uscire un uh, highlighter, un illuminante che ho tuttora, che uso tuttora perché uh, gli, gli illuminanti durano una vita, secondo me. E questo illuminante mi era piaciuto così tanto, cioè solo a vederlo, tipo, questo illuminante è bellissimo, giustamente era edizione limitata, quindi mi sono proprio. non avevo bisogno di un illuminante, ve lo dico subito, non avevo bisogno di questo illuminante in quel periodo però siccome era edizione limitata ho detto oh mio dio devo prenderlo adesso mai più ecco. e l'ho comprato e poi questo illuminante è... e si trova adesso si trova come edizione edizione normale che clown che siete un'altra cosa sono uh, l'opzione after pay io non so se avete mai visto questa opzione After pay perché dipende un po' dove comprate, però cos'è questa opzione Afterpay? Allora, praticamente quando voi comprate, soprattutto a me è capitato su Beauty Lish, Beauty Lish è un sito inglese se non mi sbaglio, o americano non mi ricordo uh, un po anche Beauty Bay c'è questa cosa dove lo vendono ci sono certi brand che non si trovano nei negozi ma li trovate su questi siti quindi non, per esempio se siete in Europa e volete che ne so ordinare Jeffree Star uh, andate semplicemente su Beautylish o andate su Beauty Bay e potete ordinare questi prodotti invece di ordinarli direttamente dal suo sito che magari vi costa di più magari vi beccate la dogana eccetera eccetera uh, l'opzione Afterpay è che tu compri un prodotto però puoi pagarlo a rate e tutti diranno, oh mio dio ma che figata pazzesca no, l'afterpay è semplicemente fatto per farvi spendere per farvi spendere e anche se non ci avete i soldi per pagare questa cosa l'opzione afterpay ti dice tesoro, stai tranquilla comprati questa bellissima palette di cui non hai assolutamente bisogno tanto ce la puoi pagare dopo e volete sapere un'altra cosa? anch'io l'ho fatto perché sono un clown ecco, ecco perché io faccio questi video perché nella vita io ho fatto tante di queste stupidaggini e ci tengo a insegnarmi voi di non farle ecco e avevo fatto questa cosa eh, comprando una palette che giustamente era un po', un po, un po fuori budget ecco, era un po' fuori dal mio budget non mi serviva però la volevo tanto e siccome questa palette la tenevo d'occhio da un sacco di tempo ed era sempre sold out, sempre tutto, avevo deciso di prenderla ed era in un periodo in cui giustamente ero molto a corta di soldi e non, non dovevo spendere uh, quei soldi per una palette perché giustamente l'opzione after afterpay mi ha sentire bene del tipo oddio adesso pago solo metà o paghi solo un quarto dipende un po' che opzioni hanno e tu sei tipo che bello però allo stesso tempo se, la, se non avete bisogno della cosa ma soprattutto se non avete i fondi necessari per comprare una palette non fate, non utilizzate questo afterpay e adesso ho notato che lo stanno facendo su sempre più siti, anche siti tipo di abbigliamento, anche siti di, di, di altri brand fanno questa opzione proprio per uh, farvi sentire meglio con voi stessi: del tipo, ah, non paghi subito 60 dollari, ne paghi solo 30. e eh, ma quindi ci fa sentire bene perché dici: non paghi solo 60, non paghi 60, non paghi solo 30, ne paghi solo 15. Insomma, ci siamo capiti. Questa è uh, un'altra opzione per avere più consumismo. Non è fatta per. Uh... Non è fatta per pensare che i brand pensino ai clienti o altro, è solo per far consumare di più, per far comprare di più in modo che la gente si senta meglio coi propri acquisti dicendo Oh non ho speso 200$, ne ho spesi solo 50$, sì però comunque a lungo andare dovrai ridare questi soldi a prescindere. Un'altra cosa sono i campioncini. Allora, i campioncini rientrano assolutamente nel anti haul perché io l'ho sempre detto, l'ho detto in altri, anche in altri video, che i campioncini sono il male del mondo, perché effettivamente i campioncini ci piacciono perché sono gratis. Non è che abbiamo bisogno di quei campioncini. Sapete quante volte da Sephora mi hanno riempito di campioncini stupidi di cui non avevo bisogno, cioè tipo creme, um, profumini, robe, cioè tutte quelle, quelle mini di merda che sono tipo i bustini plastica non sono manco tipo delle mini size che dici mi dureranno una vita no, no sono delle mini size delle piccole bustine o quelli di shampoo perché sono fatti per farti provare prodotti nuovi che per carità grazie ok eh, però allo stesso tempo eh, si crea un sacco di spazzatura pensate se tutte le persone eh, si trovano a prendere tutti questi campioncini finisce male ecco quindi per favore non prendete i soprattutto dal mio punto di vista oltre a non prenderli perché giustamente tra voi i campioncini siano stupidi perché sapete anche perché? perché da Sephora se voi volete provare qualcosa di specifico soprattutto quando si tratta di trucchi tipo fondotinta um, concealer robe così cioè vi possono dare un campioncino loro quindi se tu vuoi provare un fondotinta ti, ti danno loro i campioncini invece quando andate alla cassa e loro ti, ti riempiono di campioncini che non è manco detto che ti riempiono adesso perché mi sa che adesso ho capito che non danno quasi niente Uh, magari non vi danno dei prodotti che vi interessano magari vi danno un profumo che non vi piace o magari vi danno una shade di rossetto che non vi piace, insomma i campioncini onestamente sono molto molto molto molto inutili a mio parere Ehm uh e perché appunto sono prodotti che non è che vi interessano, però vi vengono dati, e quindi voi siete contenti semplicemente perché sono gratis, tutto qua. Ma questo vale per qualsiasi cosa che abbiamo gratis, se non avete bisogno di una cosa, non accettatela, non perché è gratis, allora dovete per forza accettarla, ecco. E oltretutto i campioncini non li accetto neanche perché quasi tutti quei brand che ti danno i campioncini sono brand che testano sugli animali, quindi non perché sono campioncini e sono gratis che li accetterò, ecco. Un'altra cosa sono le beauty subscriptions. Allora, se non avete, eh, non, eh, questa cosa va tantissimo va tantissimo in, eh, in America e le beauty subscriptions sono tipo eh, delle box di prodotti che assolutamente non scegliete voi, che ricevete ogni mese a caso, a casa, a casa e anche a caso, ecco, <ride> eh, quindi voi pagate un tot al mese per eh, tot prodotti e ricevete a casa queste bellissime cose. E siamo di nuovo la io ho avuto una Beauty subscription per un anno, anzi ne ho avute due addirittura, ho avuto la Look Fantastic, schifo merda, e la Etsy. La Etsy era già ancora, era un pochino meglio perché la Etsy costava poco eh, e avevi sempre una piccola borsettina carina che ti arrivava a casa con dentro cosine. Però la cosa di Etsy positiva era il fatto che ti mandassero sempre dei mini size, quindi non ti mandavano mai dei size eh, grandi. Eh, so che ho parlato male dei mini size nel mio primissimo anti haul. Eh, che lascerò linkato se volete andare a vedere, ma quello era tipo un, un rage verso come si dice, verso un influencer, ecco. E le influencer in generale a mio parere, quindi siamo, possiamo fare tutto. E quindi eh, io ho avuto la Look Fantastic, che forse la conoscete perché è in, in, in, si compra su, su Inghilterra, e, um, che dove ricevevo questa scatola di tot prodotti, e quelli erano full size però. Quindi cosa è successo? Allora la Etsy eh, l'ho interrotta dopo un anno, però nonostante tutto grazie a Etsy mi sono fatta la collezione di pennelli perché ogni volta mi mandavano i pennelli ed erano pennelli molto belli, molto buoni oltretutto, li sto usando tuttora dopo tre anni, sono ancora i miei pennelli preferiti e mi hanno sempre mandato un mini size di cose, quindi bene o male, se mi mandavano un mini size di una crema bene o male mi finiva, eh, se mi mandavano un mini size di un rossetto bene o male lo finivo prima. Uh, e le borsettine oltretutto erano molto molto carine ce l'ho tuttora, tipo sparsi in giro per casa <ride> um, però sì diciamo che le, le beauty le, le, le, appunto le come, non so come tradurle in italiano quindi queste view subscriptions insomma non sono utili perché perché questi sono prodotti che tu non scegli principalmente tu uh, fai una specie di test del tipo um, Etsy era già più personalizzabile, mentre Look Fantastic per niente, eh, e Look Fantastic praticamente inviava gli stessi prodotti a tutti, quindi non, non potevi scegliere niente, cioè quindi se ti inviavano eh, un rossetto arancione che non va bene per la tua carnagione, te lo dovete tenere. ecco. Però per carità, anche Look Fantastic aveva dei buoni prodotti, però qual è il problema? Che Etsy era eh, personalizzabile, quindi mettevi il tuo colore della pelle, i tuoi capelli, eh, il tuo stile, del trucco e tutto quanto, quindi ricevevi delle cose personalizzate per te. Ed erano molto carine, ma tante volte mi sono trovata a ricevere delle cose che non mi interessavano. Quindi tutti quei prodotti non è che li ho usati, cioè, alcuni prodotti li ho anche regalati, quindi giustamente bene o male trovi mh, dove darli, però ce ne sono altri che non te ne fai niente. Uh, look fantastica, le volte mi volevo questi full size di prodotti, tipo anche creme, che magari facciano schifo, ecco. Quindi eh, il male di queste cose è che ogni mese tu eh, paghi una cosa pensando Oddio che bello, riceverò dei prodotti utili, quindi smetterò di comprare da Sephora, smetterò di comprare prodotti Questo è un risparmio assurdo perché è quello che vogliono farti credere Quando in realtà tu ricevi queste cose ma poi ricevi delle cose e poi dici Sì però ho finito il fondotinta e non l'ho ricevuto con la box quindi lo devi comprare lo stesso Oppure eh, vorrei un highlighter perché ho ricevuto un highlighter che fa schifo, capite? quindi eh, queste adesso ho visto che non vanno più di tanto però tre anni fa andavano tantissimo e se mi seguite dall'inizio io avevo anche fatto facevo gli unboxing di Etsy quindi io non ci sono più, ecco ve lo dico subito però, ehm, però sì, sì quelli sono il male, trovo che mh, essendo dei prodotti che tu non sai mai cosa riceverai a casa tua non ha senso, piuttosto prendete quei soldi andate e compratevi il prodotto di cui avete effettivamente bisogno e le ultime due cose di cui voglio parlare sono nella stessa categoria ovvero una è la glitter mask e l'altra è la sheet mask allora la glitter mask sono quelle maschere che sono uscite tipo due anni fa mi sarebbe partita la moda di qual era il brand che ne aveva fatto non mi ricordo il brand che aveva fatto queste glitter mask che erano principalmente delle maschere che c'erano un glitter dentro e tutta la gente ci ha avuto questo hype su questi, queste maschere manco fossero la salvezza dell'umanità vi giuro quando erano semplicemente delle maschere con dentro dei glitter quindi tu te la mettevi in faccia e c'erano i glitter sulla faccia che ficata quindi eh, quel trend mi dava fastidio già al tempo adesso figuratevi ancora di più quando vedo ancora gente di dire questa maschera è stupenda perché c'hai glitter no tesoro la maschera è stupenda se ti fa qualcosa, effettivamente se è utile, se no non mm, ce siamo, non ci siamo, siamo. Invece le sheet mask sono le, le maschere in cotone, quello sono un grandissimo spreco, che io utilizzavo tantissimo, perché sono una bellissima coccola, c'è poco da fare, non sto a dire che, che schifo, perché le usavo anch'io una volta e tuttora vorrei usarle, perché erano una bellissima coccola, però effettivamente non mi facevano niente, non mi, non mi cambiavano la vita assolutamente. Uh, quindi ho smesso di comprarle quando sono passata al zero waste proprio perché è uno spreco perché la cosa in plastica, la maschera è l'amputina, uh, la nella spazzatura perché non è biodegradabile, non è compostabile. Adesso hanno, hanno, ci sono dei brand zero waste che fanno delle maschere in cotone che sono compostabili, quindi tu le puoi mettere nel tuo, nel tuo umido però costano tantissimo quindi a quel punto quando vedi che una maschera in cotone costa 10 euro sei tipo Mh, ma ne vale la pena non credo metto 10 euro in più e mi compro una maschera tipo da, da Lush che mi dura almeno 4 mesi capite? Cioè questo si. E... quando le, costi... le cose costano un pochino di più, per quanto siano buone costano magari un pochino di più, magari ci pensi due volte prima di, fa... di comprare una cosa useggiata che costa 10 euro ecco ehm... Però giustamente essendoci quelle della Garnier che costano tipo 3 euro, che anche la, comunque 3 euro sono tanti per una maschera, però ogni tanto le mettevano in offerta 1 euro o qualcosa, eh, ci sarà comunque questo spreco purtroppo, anche se Foramia ha tantissimi che costano tanto che comunque vanno a ruba e io sono tipo, perché non vi comprate una maschera effettivamente che fa qualcosa, ecco. E quindi quelle le metto assolutamente nell'anti-haul, sono una cosa che io non uso più e non ho neanche più intenzione di tornare a usarle, io uso una sola maschera eh, che la compro da Lush, la uso da due anni ormai e mi trovo da Dio la adoro perché va benissimo per il mio tipo di pelle, mi dura tantissimo, cioè compro il barattolino veramente piccolo, eh, 200 grammi, mi sa chi ha e mi faccio la maschera una volta a settimana e fine e... È adoro tantissimo, quindi eh, le maschere di le maschere cotone onestamente trovo che, a parte che erano tipo imbibbati di alcol se non mi sbaglio, quelle della Garnier, oltretutto Garnier, che è un brand che testa, quindi già per là non potrei comprarle a prescindere perché testano, quindi meglio di così. Eh. Bene, ho chiuso, ho finito di eh, parlare, più o meno, sì, ho, ho finito, sì, l'ho smessa, Niente, quindi ho finito questo video, stranamente sono andata più veloce, non mi sono persa in chiacchiere yeay me, uh, spero che questo video vi sia piaciuto, se avete altre idee per anti-haul, di cose che volete che io parli, eccetera, eccetera, fatemi sapere e fatemi sapere anche delle cose di cui ho parlato, se per caso voi ne utilizzate ancora o non usate, eccetera, eccetera, fatemi sapere. Uh, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!